Va bene, bentornati, iniziamo con un saluto a tutti quelli che sono ancora in vacanza, che devono ancora tornare. E queste due settimane che ci rimangono le dedichiamo a fare un paio di esercizi di temi di esame completi. Quindi queste due settimane sono... non faremo nulla di nuovo, il programma l'abbiamo concluso a dicembre, ma ci eserciziamo solamente in vista dell'esame. Allora magari prima di iniziare a entrare nell'esercizio faremo, come avevo già accennato nelle ultime lezioni di dicembre, eh, i temi di esame punteremo su questi, quelli dell'ultimo anno essenzialmente, anche perché quelli dell'anno precedente ve li ritrovate, se siete curiosi anche nelle ultime lezioni dell'anno precedente, cerco di fare così, così almeno li copriamo un pochino tutti. Um, quindi partiremo da quello del 21 giugno. Um, prima di entrare nel vivo dell'esercizio due parole su come si svolge l'esame okay? allora vabbè, le date ovviamente le avete già viste dunque non guardate le cose che non vi interessano, questo corso sono qui i primi due appelli sono il 4 febbraio e il 28 febbraio um, non... Fate troppo caso alle aule che sono scritte qua. No, nel senso che come sapete eh, l'esame lo facciamo insieme, primo corso e secondo corso, e eh, useremo un numero di aule che dipende essenzialmente da quante persone eh, sono prenotate. E quindi normalmente ci assegnano due aule per il primo corso, due aule per il secondo corso, quattro, di solito non abbiamo mai avuto bisogno, al primo appello solitamente siamo su tre aule e cose del genere. Allora come funziona? Eh, 4 febbraio, la presentazione scade. Il primo febbraio voi aspettatevi per il 2 o il 3 al massimo. Un messaggio, un mail in cui, una mail in cui vi diciamo eh, come dividervi nelle aule, okay? Quindi sarà uno di quelli o quello delle altre, non importa. però non, eh, non andate a cercare nelle aule che sono scritte lì, ma aspettate il nostro messaggio così vi diciamo esattamente eh, in quale aula dovete andare. Eh, L'esame è. Uno scritto della durata di due ore, quindi un scritto classico, portatevi i fogli su cui scrivere. Le domande frequenti sono: posso scrivere a matita? La risposta è sì, eh, poi però molti scrivono a matita leggerissima e diventa difficile da leggere, quindi scrivere a matita sì, ma calca un pochino in modo che si legga, anche perché tipicamente a distanza di giorni, quando quei fogli li fai eh, scambiare, cioè, li, li usi, li sposto, eccetera, poi la matita tende a cancellarsi però lo potete fare, quindi non avete bisogno di ricopiare a penna ciò che fate, lo potete lasciare tranquillamente eh, a matita. Um, nel, durante la prova non si possono usare libri, testi o appunti non che servano a un granché, perché essenzialmente si tratta di, di fare progetti. Eh, e per quanto riguarda, adesso ciò che un po' ci dispiace del farlo, su carta è che per tutta la durata del corso ci siamo recitati eh, in laboratorio e adesso purtroppo dobbiamo tornare alla cara vecchia carta e penna. però con questi numeri di studenti, altrimenti dovremmo passare 4 giorni a letto con turni di 30 persone e sarebbe abbastanza ingestibile la cosa. Ehm, quindi, eh, nel, nel disegnare su carta i diagrammi di UML eh, oppure i mock-up, cercate di badare soprattutto all'essenziale. Che magari sai, se il ti immaginiamo su tutti i mockup, no? quando ti fa vedere, metti il mockup della finestra del browser con tutti i bottoni avanti e indietro, la casetta eccetera, non perdete tempo no? a fare queste cose, ehm, cioè, basta un rettangolo e si capisce che quello è un browser essenzialmente, no? quindi eh, puntiamo alla sostanza. Ehm, per quanto riguarda i diagrammi delle classi, i diagrammi dell'attività, già, già di per sé la notazione UML è abbastanza asciutta, quindi non c'è uh, bisogno di, uh, di semplificare ulteriormente. Um, direi che queste diciamo così, sono le quattro informazioni essenziali, e le, vabbè, la tipologia dell'esame già la conoscete, e adesso lo approfondiremo ancora di più in questi due esercizi allora iniziamo a tuffarci no? in questo testo, chiaramente ci occuperà più della lezione odierna, ma questo è normale perché è un compito che normalmente diciamo sì, eh, occupa impegna per due ore filate e qua in cui dovremo fermarci, commentarlo farlo insieme sicuramente ci impiegheremo grosso modo il doppio del tempo allora questo tema eh, gli diamo una veloce lettura insieme eh, racconta di un'azienda che gestisce i semafori di una grande città la quale vuole sviluppare un sistema di gestione delle segnalazioni dei guasti di questi, questi semafori tipicamente sono le lampadine che si sono bruciate oppure altre cose i semafori della città sono identificati da un codice alfanumerico di cui qui c'è un esempio un indirizzo una posizione georeferenziata con latitudine e longitudine e al tipo di lampadine che potrebbero essere le vecchie lampadine in candescenza oppure le nuove lampade LED e l'eventuale presenza di un semaforo aggiuntivo per l'attraversamento pedonale, quindi o sono le tre luci oppure c'è le tre luci più l'omino che lampeggia, eccetera Quando un cittadino, queste è le informazioni sui semafori Quando un cittadino vuole segnalare un guasto si collega alla pagina web di segnalazione, inserisce il codice del semaforo, che in qualche modo troverà stampato da qualche parte, immagino, ehm, e conferma la posizione su una mappa della città che viene visualizzata dal sistema. La segnalazione richiede di specificare il tipo di guasto tra una serie di tipologie definite, predefinite, una breve descrizione ed il proprio, dell'utente, indirizzo di posto elettronico oppure numero di telefono che sarà utilizzato per confermare la segnalazione. Le segnalazioni vengono gestite dall'ufficio manutenzione, che le assegna a delle squadre. Ogni squadra, la cui composizione è fissa, composizione, composizione è fissa è di comprende tre operai, dei quali il sistema mantiene i dati anagrafici e il numero di cellulare aziendale ad essi affidato ai tre operai. Le squadre operano in diverse zone della città e l'assegnazione di norma viene fatta dall'ufficio alle squadre più scariche che operano nella zona della segnalazione. Quindi abbiamo eh, i semafori che giacciono in alcune zone della città e delle squadre che lavorano in zone e l'ufficio fa il matching tra la squadra che può andare a riparare quel semaforo. Il caposquadra, quindi riceve una segnalazione che è uno dei tre operai, non c'è scritto prima la squadra ha composizione di tre operai di cui uno sarà il capo squadra riceve una segnalazione sul proprio telefono tramite un'app che mostra l'elenco delle segnalazioni da risolvere dalla segnalazione egli può decidere di rifiutare la segnalazione c'è un po' di ripetizione nel testo scusate, o accettarla indicando un tempo previsto di risoluzione in caso di accettazione viene inviato un messaggio al cittadino che ha segnalato il guasto con informazione sul tempo di risoluzione del guasto. Invece in caso di rifiuto l'ufficio dovrà contattare un altro caposquadra e il ciclo ricomincia. Quando una squadra si deca sul posto, quindi la fase di segnalazione, la fase di scelta della squadra, la fase di accettazione della squadra, alla fine questo semaforo lo ripariamo. Quando una squadra si deca sul posto, tramite l'app conferma il guasto. Eventualmente integra la descrizione, indica il tipo di intervento effettuato, ad esempio sul titolo lampadina, e alla fine dell'intervento conferma la soluzione del guasto. Dopo la soluzione viene inviato un altro messaggio al cittadino dicendo che il guasto che si è segnalato è stato eh, riparato. Alla fine di ogni trimestre il sistema permette all'Ufficio Promozione Immagine di verificare quali utenti hanno effettuato più segnalazioni, in quanto essi verranno selezionati per un premio il segnalatore del trimestre. E in questo testo veniva chiesto di produrre il modello informativo concettuale, diagramma delle classi, il modello di processo, diagramma dell'attività UML. Queste due domande ci sono sempre, sono sempre esattamente così. Quindi il modello delle classi e il modello dell'attività ci sono sempre, attenzione, riferite allo scenario di cui sopra. Quindi cerchiamo di rimanere fedeli allo scenario nel senso di non allargarci troppo altrimenti no, la cosa esplode dimensioni di complessità ciò che anche se ci sono dei passaggi che magari sarebbero logici sarebbero normali, sarebbero importanti ma non sono citati, non sono trattati nello scenario, lasciamoli stare. Mm? quindi diamoci un confine e in questo caso i punti 3 e 4 variano scusate, i punti 3 e 4 variano nei vari eh, appelli in questo appello viene chiesta la narrativa del caso d'uso relativo all'assegnazione della segnalazione alla squadra. Quindi, per quanto riguarda i casi d'uso, possono capitare due domande possibili. Una è vi diciamo noi un caso d'uso, assegnazione della segnalazione alla squadra, e vi chiediamo di costruire la narrativa di quel caso d'uso, la descrizione di dettaglio. Oppure vi possiamo chiedere di creare il modello dei casi d'uso a livello di goal. Quindi tutti i casi possibili a livello user goal dello scenario precedente. Questo, però questo non è chiesto qua, no? quindi se non è richiesto non dovete farlo, Poi, perché di solito qualcuno mi chiede sempre durante l'esame ma devo fare anche il diagramma? No, perché non te l'ho chiesto. Sempre eh, sempre come? Sempre, sempre user goal, sì e in questo caso la quarta domanda chiede di sviluppare i mockup relativi a tale caso d'uso chiaramente una domanda sul mockup può comparire solamente se c'è anche la domanda sulla narrativa perché se no il mockup sulla base di cosa lo fai quindi queste due in qualche modo vanno di pari passo. l'ultimo tipo di domanda la sesta possibile che può capitare è una domanda sui KPI che tipicamente sarà formulata dicendo identificare i tre KPI più rilevanti per questo processo dal punto di vista di numero elettronico. Eh, sono sei domande possibili che possono capitare. Le prime due sono fisse, le altre due sono pescate a rotazione su, sulle quattro rimanenti. Poi il testo va avanti con una parte 2 che è composta da tre domande, di teo, più di teoria diciamo, sono sempre una domanda a risposta singola, una domanda a risposta multipla, potenzialmente multipla, ok? Quindi magari la risposta è una sola ma potenzialmente più di una e una domanda a risposta aperta. Allora, tanto per farvi i conti, la prima parte, quindi l'esercizio vale 27 punti, ok? La parte 2, quindi le tre domandine valgono 6 punti, 2 punti per domanda. Ok? Eh, la prima domanda è o giusta o sbagliata ovviamente quindi vale o 0 o 2 la seconda domanda può valere 0, 1 o 2 tipicamente da due punti se è giusta un punto se c'è un errore cioè manca un elemento o essere stato indicato un elemento di troppo e 0 punti se ci sono da due errori in poi, perché 5 voci due errori e la domanda 3 vabbè, si dà una valutazione da 0 a 2 qui ci sono prestampate cinque righe okay? che è un suggerimento per essere sintetici e mirare al punto okay? non 50 o non allegatevi dei fogli delle paginate non siete piccolissimi per farci stare tutto è una domanda eh, in questo caso è come si indica il sistema si sta specificando in un diagramma di casi d'uso come si indica con un rettangolo all'esterno del quale stanno gli attori all'interno del quale stanno i casi d'uso Punto. Beh, a volte non ce la si cava cioè solamente con una frasetta facce sconfuse chiaro eh, ehm. normalmente questo tango lo omettiamo lo sottintendiamo non pensiamo che il sistema sia unico però si può mettere e soprattutto lo si indica quando il sistema è fatto di più componenti se qualcuno qua mi mette, si mette a spiegare che cos'è un diagramma di casi d'uso o altro, è tempo perso, per voi e per me, no? Nel, non dà punti in più raccontare cose che non c'entrano con la domanda. No? Allora, se non sapete, non scrivete, no? a volte soprattutto le domande sono del tipo perché, no? o perché una certa cosa è fatta in un certo modo e, e invece di rispondere specificatamente al quesito, uno fa il contesto in un no? Cerchiamo di di essere più possibile, cioè così, mirati a ciò che viene chiesto. E Poi in fondo, per comodità vostra, vi portiamo il caso d'uso, il template del caso d'uso e il diagramma di KPI, che in realtà in questo esercizio qua non serve a niente, perché non vengono richiesti i KPI, però già abbiamo nel modello Word sempre. Così. Va bene, questo era solo... Eh, per quanto riguarda, visto che parlavamo di punti, dei 27 punti indicati, cioè utilizzati per valutare la prima parte, non sono ovviamente equamente distribuiti tra le quattro domande. Ci sono domande che sono più impegnative e domande che sono più semplici. ma dirne una, il diagramma di casi d'uso di solito si fa molto più in fretta che non gli altri. Quindi nel, nel, appello per appello diamo un bilanciamento ai pesi delle varie domande che varia da quello in quindi non sono direttamente confrontabili da quello con l'altro. Chiaramente le domande che sono più pesanti, che richiedono più lavoro, avranno anche un punteggio più alto. Questo di solito tendo a deciderlo mentre correggo i compiti, anche vedendo quali difficoltà incontrate e fino a che punto non riuscite a arrivare allo svolgimento dei vari punti. Quindi diciamo che vanno dai 6 ai 9 punti per esercizio in modo variabile. Ok, questo è tanto per orientarvi così sapete fare i conti. Ma veniamo al merito che è la cosa più interessante. Allora, il primo punto ovviamente è la costruzione del modello concettuale, che è ciò che facevamo la prima settimana di corso, eh, e dobbiamo identificare quelli che sono i concetti, le classi principali, gestite da questo sistema informativo, che essenzialmente gestisce semafori, gestisce squadre e gestisce riparazioni, interventi. Alla fine tutto questo sistema informativo serve perché ci sono degli interventi da fare. Questi interventi partono, hanno un loro ciclo di vita che parte da una segnalazione di un utente e poi viene invece riparato o eseguita preso in carico da una squadra che lavorano su un semaforo quindi questi sono diciamo, i concetti chiave quindi a livello di diagramma delle classi andiamo un pochino come al solito e la classe imprescindibile ovviamente sarà quella del semaforo intorno a cui tutto ruota e di cui conosciamo un certo insieme di informazioni che mi dice che hanno un codice, che è la cosa più importante, l'indirizzo e la posizione. Quindi abbiamo un codice che è una stringa, poi possiamo avere un indirizzo che anch'esso è anch una stringa, una posizione... Allora, la posizione mi dice che è composta da latitudine e longitudine. Io qui potrei scrivere longitudine due punti Double, latitudine due punti Double, oppure potrei mettere ad esempio posizione, due punti, scrivo GPS, per dire sono i dati ricavati dal GPS, dal posizionamento. Intanto non ci interessa lavorare sul singolo, sul singolo valore di latitudine o di longitudine. È indifferente, l'importante allora, è che si capisca che quell'informazione è rappresentata in qualche modo e che, che, che è composta e poi il tipo di lampadine e l'eventuale presenza del semaforo aggiuntivo quindi sono altre due informazioni puntuali del tipo, tipo lampadine eh, tipo lampade può essere un booleano per, eh, falso se è chiamiamola anziché tipo lampade LED chiamiamola così quindi se booleano è vero vuol dire che le lampade sono a LED se il booleano è falso vuol dire che le lampade sono a incandescenza. in questo caso sono due possibilità e poi un altro attributo booleano che rappresenta invece il semaforo aggiuntivo il semaforo pedonale c'è o non c'è anche questo questa è una scheda di descrizione delle caratteristiche di ciascun semaforo. Poi quali altre informazioni abbiamo? Parliamo di quindi qui abbiamo essenzialmente raccontato tutto ciò che è scritto in questo paragrafo di testo. Poi parlo delle segnalazioni. Le segnalazioni di fatto fanno questa vita quindi innanzitutto si parte da un cittadino che segnala un guasto attraverso una certa procedura eh, inserisce il codice e conferma codice c'è una mappa che viene utilizzata dal sistema allora questa parte qua è una verifica che il codice inserito dall'utente sia corretto eh, la segnalazione quindi consiste nel codice del semaforo quindi il semaforo identificato, il tipo di guasto e una descrizione e l'indirizzo di posta elettronica o un numero di telefono che sarà utilizzato per eh, confermare la segnalazione. Quindi la segnalazione, partiamo così, come sempre, cominciamo a disegnare una classe e poi la facciamo evolvere. La segnalazione è fatta da un cittadino, sicuramente contiene l'informazione del semaforo rispetto al quale è fatta questa segnalazione e quindi qua dobbiamo, questa informazione la presentiamo con una relazione tra semaforo e segnalazione, segnalazione relativa a un semaforo, relativa a un semaforo. E questa segnalazione contiene quindi la tipologia di guasto, eh, la descrizione e poi dice il proprio indirizzo di posta elettronica o numero di telefono. Quindi cominciamo a scriverlo qua, poi ci ragioniamo. E due punti string e telefono due punti string. Allora ragioniamo sugli attributi di questa classe che abbiamo semplicemente trascritto ciò che era scritto nel testo, <coughs> riconoscendo che il codice del semaforo non è un campo da inserire, non è un attributo di segnalazione, ma è una relazione tra segnalazione e semaforo. Relazione la cui cardinalità chiaramente uno sul lato semaforo e molti sul lato segnalazione cioè un semaforo può essere oggetto di molte segnalazioni una segnalazione invece è in relativa a un ben preciso semaforo ma i mail e il telefono non sono attributi Eh, ci arrivo adesso quindi poi voglio ragionare su questi attributi allora, l'unico attributo di questi quattro di cui sono convinto è la descrizione perché è una descrizione testuale che l'utente può scrivere liberamente il tipo guasto invece non è la stessa cosa che descrizione, perché il testo dell'esercizio mi dice... Ehm, dunque dove è andato? Il tipo di guasto è un tipo tra una serie di tipologie predefinite, mentre invece la descrizione è una descrizione libera. Quindi sono entrambi, diciamo, delle brevi stringhe di testo, ma la prima deve essere, deve essere diciamo, selezionata tra un insieme di scelte predefinite mentre la seconda è libera e può essere inserita all'utente. Allora il fatto che questo tipo guasto debba appartenere a una, a una serie di voci predefinite mi fa dire che non può essere un attributo libero di segnalazione, ma deve appartenere a una tabella, quindi ho bisogno di un'altra classe che raccolga tutte le possibilità, tutti i possibili valori. Quindi questo attributo lo devo togliere dalla segnalazione, mettere in una classe tipo guasto e questo attributo, cioè il nome la descrizione la descrizione di questo va a finire in tipo guasto e quindi ci sarà una relazione tra segnalazione e tipo guasto che chiamiamo tipo tipo, non tipo anche qua di tipo 1 a molti cioè una segnalazione relativa a un tipo di guasto e un tipo di guasto può essere ovviamente applicato a molte segnalazioni questo è ciò che mi fa dire che il tipo di guasto non è un valore libero inserito all'utente ma è un valore predefinito in questa tabella tipo guasto che li elenca tutti E mail e telefono. I mail e telefono sono ovviamente informazioni che sono più relative all'utente che non alla simulazione. Allora qui abbiamo due possibilità di interpretazione del testo, realmente. Nel senso che il testo non prevede, da no, no, come è descritto il testo, non è descritto, né prevista nessuna registrazione dell'utente, non si parla di utenti registrati che poi possono fare simulazioni, Si parla del cittadino qualunque si vede al mattino e può fare una segnalazione e nel fare questa segnalazione gli si chiede di lasciare un suo recapito allora noi possiamo fare due cose o dire che essenzialmente questo sistema prende le segnalazioni e i recapiti del cittadino sono semplicemente un'informazione in più associata alla segnalazione che ha l'unico scopo di dare, mandare poi le notifiche, degli avvertimenti al cittadino sul stato di avanzamento del lavoro, oppure in qualche modo implicitamente quando vediamo una segnalazione, tra virgolette registriamo, ci salviamo quell'utente in una tabella a parte, um, anche se non è una registrazione vera e propria, cioè vorrebbe dire fare una cosa di questo genere e dentro utente mettere email e telefono e non metterle più dentro segnalazione però le lascio così possiamo ragionarci e anche qua avere una, una relazione segnalazione eh, da fornita da un utente il quale può fare un certo numero di segnalazioni almeno una perché altrimenti non avrei i suoi dati quindi la possibilità è quella di cancellare i campi email e telefono da segnalazione come voleva suggerire la vostra compagna e metterli in una classe utente separata lo possiamo fare con l'avvertenza che quella classe utente ce la stiamo inventando noi nel senso che lo stesso utente oggi mi può dare l'email e domani decide di darmi il telefono perché il testo diceva che l'utente può lasciare l'email o il telefono e quindi io non ho modo di sapere che è la stessa persona che un giorno decide di lasciarmi la mail e un giorno decide di lasciarmi il telefono per me sono sempre due riferimenti diversi a due segnalazioni diverse, segnalatori diversi in cui non ho la certezza, non è una, quando mi registro un utente mi arriva la mail di conferma col codice, eccetera, quindi sono relativamente certo dell'identità della persona, non l'identità vera, ma la correttezza della registrazione. Qui invece no. Quindi lo possiamo fare se vogliamo, sta a noi poi dire, tu guarda, c'è una nuova segnalazione. E casualmente il numero di telefono di questa nuova segnalazione è uguale al numero di telefono che avevo già visto in una segnalazione di due mesi fa. E allora mi vado ad agganciare allo stesso utente che mi ero salvato due mesi fa. Vale la pena o no? Allora, l'unico motivo che mi potrebbe dire no, è meglio cerchiamo di fare uno sforzo per cercare di identificare gli utenti ricorrenti è quella stupidaggine del premio che c'era in fondo. Quali utenti hanno effettuato più segnalazioni. Allora come faccio a sapere quale utente ha effettuato più segnalazioni se non ho una fase di registrazione dell'utente? E posso andare a vedere se lui ha usato, non so, più volte la stessa mail. Poi se lui metà delle volte ha usato la mail, l'altra metà delle volte ha usato il telefono, è pirma lui, in pazienza, nel senso che eh, non potrò sommare tra di loro le segnalazioni. Questo è un aspetto di ambiguità. Cioè non si capisce se sta roba, tu devi fornire i dati e poi fai le segnalazioni e quindi tu ti sei registrato, poi fai le statistiche esatte oppure un sistema molto più leggero di segnalazioni aperte e poi a valle di tutto questo si cerca di fare un minimo di sforzo per andare a risalire le persone, però sappiamo che non lo potremmo fare in modo preciso, in modo esatto. Quale sia il punto di equilibrio all'interno di questa ambiguità, in un caso reale dovremmo andare un attimo a alzare il telefono e dire senti ma questa cosa qua non è chiara. Troviamoci un attimo per decidere come farla. Eh, o in, nel caso dell'esame ovviamente non è che possiamo metterci a fare queste cose e quindi la regola generale è ovviamente dove un testo si può interpretare in più modi scegliete voi, scegliete voi quello che preferite e se non sapete quale preferire preferite il più semplice, sempre, il più semplice che incardina di meno modello e che ci mettete meno tempo a risolvere, ok? Dove in questo caso andavano bene entrambe le soluzioni, quindi o email e telefono dentro la segnalazione dicendo questi sono dati aggiuntivi che possono esserci o non esserci ma di per sé non qualificano un utente vero e proprio, oppure il sistema fa uno sforzo per riconoscere utenti ricorrenti dal fatto che hanno indicato l'email e il telefono, lo stesso email o lo stesso telefono nella segnalazione. Um, e quindi in questo caso ci sarebbe la classe utente ma non questi due attributi. Quindi adesso a livello di disegno la lasciamo così, però la soluzione è o questi o quest'altra classe. Scegliete quello che volete. Segnalazione. Adesso questa segnalazione viene presa in carico. A un certo punto comincia a esserci, finisce il lavoro del cittadino e comincia il lavoro del sistema. Le segnalazioni vengono gestite dall'ufficio di manutenzione che le assegna a delle squadre. Ogni squadra che è composta da tre operai eccetera eccetera. Allora qui abbiamo dei concetti che sono la squadra, perché devo sapere data una segnalazione, se a questa assegnazione è già stata assegnata una squadra o no e se sì quale squadra, gli operai perché voglio sapere da chi è composta questa, questa squadra, perché conosco anche dei dati di questi operai, mentre invece l'ufficio manutenzione non è da rappresentare. Questo lo useremo quando faremo poi il diagramma dell'attività perché è colui che svolge le operazioni, mentre invece l'operaio non... Non si collega al sistema, solamente il capo squadra Ma sull'ufficio di manutenzione è uno solo, non abbiamo nessuna informazione da rappresentare, è implicito che sia lui che assegna le squadre. Okay, quindi non c'è nessuna informazione legata all'ufficio di manutenzione, questo è un attore del sistema, ma il sistema non ha bisogno di rappresentare dati o informazioni a proposito di questo ufficio di manutenzione, soprattutto perché è uno solo. Se ci fosse scritto ci sono tre uffici di manutenzione e quindi uno di questi tre uffici assegna la squadra, allora mi potrebbe interessare sapere quale degli uffici ha assegnato la squadra. E allora mi serve rappresentarlo. ma in questo caso no, perché vuol dire che ogni volta che una squadra è assegnata, è assegnata da, da sempre dallo stesso ufficio. E quindi è un'informazione che può essere tranquillamente sottintesa. Ehm. Um, quindi come minimo abbiamo questi altri due concetti che sono la squadra e l'operaio. La squadra è composta di tre operai di cui uno è il caposquadra. Quindi possiamo rappresentare il fatto che la squadra sia composta di tre operai e mettiamo una relazione di composizione, no, pardon, una relazione con classe di associazione composta e l'attributo è caposquadra squadra boolean, ad esempio. E questa relazione ha una cardinalità 3. sul lato degli operai e uno sul lato della squadra. Sì. Ho due relazioni diverse. Sì. Questo è un modo per dire che la squadra è composta da tre operai, poi di ciascun operaio so se lui è il capo squadra oppure no. In realtà questa modellazione non è a prova di bomba perché in teoria non mi impedirebbe di dire che per quella squadra il primo operaio è il caposquadra e il secondo anche lui è il caposquadra. In questo modo non è perfetto. Se uno volesse eh, diciamo così, forzare questo vincolo, che assolutamente non posso indicare più di un caposquadra per ogni squadra, potrei usare due relazioni. Uno è operai squadra composta da operai con cardinalità 2 e l'altra relazione squadra composta da caposquadra con cardinalità 1 quindi io posso andare da squadra operai attraverso la relazione di caposquadra con cardinalità 1 e mi porta all'operaio che farà il caposquadra e altre due volte attraverso la relazione composta da operai che mi porta sempre agli operai ma so che questi non sono, sono i componenti della squadra e non il caposquadra mm. Se vogliamo una precisione in più, polemme. Eh? Ehm, degli operai cosa sappiamo? Sappiamo dati anagrafici, numero di cellulare. Quindi dati anagrafici sono nome... Oh. nome, cognome... cellulare. L'altra alternativa possibile ancora sarebbe mettere questo booleano caposquadra dentro l'operaio, come attributi operaio è equivalente ad averlo come classe di associazione, perché qui essendoci una cardinità pari a 1, avere un'informazione sulla situazione o avere sulla classe di destinazione è equivalente. No. Ehm, sulla squadra, della squadra che cosa sappiamo? La squadra sappiamo nulla, se non la sua composizione, e il fatto che operano in diverse zone della, della città. Quindi c'è un concetto nuovo di zona, che ci dice che abbiamo delle squadre, abbiamo delle zone, e poi quelle squadre operano nelle zone. E Quindi lo modelliamo semplicemente con una relazione molti a molti tra squadre e zona. una zona può essere servita da più squadre e una squadra può operare in più zone non sappiamo quali informazioni abbiamo a disposizione per, per ciascuna zona ma in qualche modo dovranno essere legate alla posizione del semaforo Quindi se vogliamo, da qui in poi sto speculando, sul testo non c'è scritto, possiamo dare alla zona un nome, zona centro, zona Cosa Francia, zona Murazzi, chiamiamola come volete, tanto per riconoscerla perché altrimenti avere solamente zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 è poco leggibile, e poi dovremo avere in, qual un mo in qualche modo per legare la posizione dei semafori posizione della posizione delle zone. Perché quel semaforo che si è rotto qua in costruttura degli Abruzzi, a quali squadre potenzialmente dovrò affidare la riparazione? Alle squadre che fra le proprie zone di servizio operano nella zona che contiene, guarda caso, proprio quel semaforo. Allora, un'informazione che sarebbe utile, direi essenziale, è sapere non solo le squadre in quale zona operano, ma anche i semafori in quale zona risiedono, in quale zona si trovano. Allora, Questo lo possiamo fare in modo complicatissimo definendo, che ne so, il poligono che descrive la forma della zona con le sue coordinate, oppure molto più semplicemente dicendo, ok, dato un semaforo ti dico in che zona si trova una relazione che parte dal semaforo arriva alla zona situato il semaforo è situato ho scritto qua, in una certa zona e questa è una relazione con cardinalità 1 rispetto a zona perché il semaforo è fermo non è che può andare a spasso per le zone e molti sul lato semaforo Quindi in questo modo quando il cittadino mi mandrà una segnalazione relativa a un semaforo, quel semaforo identifica univocamente la zona in cui si trova e dalla zona posso trovare quali siano le squadre tra le quali scegliere chi dovrà andare a fare l'intervento. Le squadre plurali, perché quella zona può essere servita da più squadre. poi dopo c'è un'ottimizzazione di secondo livello che il testo dice che la devo scegliere la squadra tenendo conto di quelli che sono più vicine anche quelli che sono meno impegnati eccetera. queste sono informazioni che non sono legate staticamente alla situazione della squadra ma dobbiamo capire come rappresentare il fatto che una squadra sia libera o impegnata allora finora abbiamo le due metà gli utenti che segnalano e le squadre che sono pronte adesso in avanti c'è la fase di Dobbiamo modellare le informazioni che servono nella fase di assegnazione e di esecuzione dei lavori. Quindi vuol dire che a un certo punto una segnalazione viene assegnata ad una squadra. Mi faccio solo spazio qua sotto. Una segnalazione viene assegnata ad una squadra e quando viene assegnata questa squadra, la segnalazione poi avrà un suo ciclo di vita: cioè, viene presa in carico, accettata, eh, completata. Il, il testo dice che la squadra conferma l'esecuzione dei lavori, specifica di cosa, cosa consisteva il guasto realmente, eccetera. Eccetera. Quindi, queste sono informazioni che possono stare. In un'altra classe ehm, chiamiamo l'affidamento, l'affidamento di una segnalazione di una squadra. Allora, una segnalazione nasce non affidata a nessuno. Poi se le cose vanno a buon fine viene affidata ad una squadra. Quindi questa classe di affidamento ha una cardinalità pari a 0-1 rispetto alla segnalazione. Prima o poi speriamo di riuscire ad affidare ad una squadra e quindi avere poi l'informazione di quale squadra è stata affidata. Quindi diamo i nomi a queste relazioni, segnalazione. qui la chiamiamo segnalazione eh, affidata ad un affidamento un po' brutto da leggere, affidata 0,1, cioè affidata sì o no, e dall'altro lato questa cardinalità è esattamente uguale a 1, perché una volta che ho un affidamento a una squadra questo affidamento è relativo a una ben precisa segnalazione. Qui stiamo ignorando il fatto che potrebbero esserci 5 cittadini diversi che mi segnalano lo stesso guasto. e quindi magari ho un affidamento unico che va a coprire le segnalazioni di utenti diversi il testo non ne parla, sarebbe logico tenerne conto il testo non ne parla, facciamo finta che non esista e questo affidamento è fatto da una squadra quindi... Ho identificato una squadra ben precisa e questa squadra ovviamente potrà ricevere nel corso della sua vita molti lavori affidati. Affidamento, eh, incarico. Chiamiamo incarico questo. Si incarica una certa squadra. Allora io qua ho inserito una classe intermedia, anziché una relazione 1-molti, perché se andate a guardare questa classe intermedia a per ora non ha informazioni, e quindi è come se dicessi che una squadra è incaricata di molte segnalazioni o che una segnalazione è affidata ad una squadra qui come solito vedete che gli uno sono gli estremi delle due relazioni, quindi il tipico lavoro della classe intermedia che si mette in mezzo prende due da una parte dall'altra e dice io vi collego però abbiamo delle informazioni da inserire qui dentro e quindi ho preferito fare la classe vera e propria anziché solo una relazione uno a molti tra segnalazioni e squadra e che informazioni dobbiamo inserire? Beh, ehm, il capo squadra riceve una segnalazione sul proprio telefono tramite un'app che mostra l'elenco delle segnalazioni da risolvere e dalla segnalazione egli può decidere di rifiutare la segnalazione o accettarla. Allora, questo vuol dire che dal punto di vista della squadra lui in qualche modo ha due elenchi. Testa, testa, nel sistema. Uno delle, degli affidamenti che gli sono stati fatti, dati, proposti, ma non ha ancora accettato. E l'altro elenco è quello degli affidamenti che gli sono stati proposti e da già accettati. Sono due cose diverse. Devi distinguerli, no? non può riaccettare una cosa che è già accettato oppure non accorgersi che è stato proposto un nuovo affidamento. Questo come lo posso rappresentare? Lo posso rappresentare con un semplice attributo dell'affidamento accettato boolean. Quindi cosa fa il sistema informativo? Quando riceve una segnalazione e la vuole affidare a qualcuno, sceglie la squadra e crea un nuovo affidamento per quella squadra con accettato falso. Io te lo do, te lo affido ma non è ancora accettato. se poi il caposquadra accetterà, allora semplicemente questo accettato da, da falso diventa vero e diventa sua questo affidamento. Altrimenti, se il caposquadra dovesse rifiutare, allora il sistema dovrà dare l'incarico a una squadra diversa, quindi cancella quell'incarico alla squadra 1 e lo dà alla squadra 2. Se è pensato, non ancora accettato, così via. Quindi, io qua ho usato l'uno qua sotto come cardinalità verso squadra per dire affidamento è una squadra solo per volta. Magari ne provo di più, ma quando provo la seconda dimentico la la prima. Dimentico la prima. Questo non mi permetterà più tardi di fare, dovessimo fare il KPI, no? di capire quanti tentativi devo fare prima di trovare una squadra perché se ho fatto 6-7 tentativi, non me lo ricordo perché ho solamente l'unica informazione, una della squadra che ha accettato. Vabbè, pazienza, non me lo chiedono, non lo faccio, altrimenti ci sarebbero molti no? come attributo. Dice, ho provato su più squadre e l'ultima ha accettato, quelle precedenti. No? Sì? Sì. Qual è il centro? allora tu mi chiedi se mi ricordo a lungo termine solamente la squadra che ha accettato cosa mi serve questo attributo perché la, squadra che accette, la risposta è che la squadra che accetterà potrebbe non aver ancora accettato io adesso alle 15.30 dico la squadra 1 deve fare questo lavoro e quindi do un incarico, un affidamento alla squadra 1 ma non posso dire che abbia già accettato poi tra 10 minuti accetterà allora lo metto vero però devo distinguere il fatto che l'ho proposto rispetto al fatto che loro l'abbiano già accettato poi altre informazioni sono il tempo previsto di risoluzione il tempo previsto di risoluzione quindi è qua tempo previsto inventiamoci un tipo time I, poi in caso di citazione viene inviato un messaggio al cittadino che ha segnato il guasto con informazione sul tempo previsto, risoluzione del guasto in caso di rifiuto invece passiamo ad altra squadra quando la squadra si reca sul posto tramite l'app conferma il guasto quindi questa è un'altra informazione questo guasto è stato confermato o no dalla squadra questa è un'altra informazione che mettiamo qua confermato Anzi, siamo guasto confermato, se no non si capisce cos'è. Boolean. E poi, eventualmente integra la descrizione e indica il tipo di intervento effettuato. E alla fine dell'intervento conferma la soluzione del guasto. Allora, aggiungiamo ancora quindi Descrizione. Poi può avere, indicare come dice lui il tipo di intervento effettuato, che è un'altra stringa, eh, e alla fine dell'intervento conferma la soluzione del guasto, risolto, sì o no, poi vediamo se questo sì o no ci piace o no. Dopo la risoluzione viene inviato un altro messaggio al cittadino. Allora, facciamo ancora un po' di spazio per far stare tutte queste classi. Quindi questa classe affidamento via via si popola di informazioni aggiuntive man mano che la riparazione procede. quando viene indicato risolto quell'affidamento quell è chiuso dal punto di vista della squadra, ha fatto tutto ciò che, che doveva. Allora, Attraverso questo possiamo anche immaginare come il sistema informativo dovrà gestire la scelta della squadra. Allora, il testo esiste diceva cerco di scegliere le squadre vicine e più scariche di lavoro. Allora, le squadre vicine ce le abbiamo perché abbiamo la zona in cui si trova il semaforo, e quindi le squadre che operano in quella zona e poi per ciascuna squadra possiamo andare a vedere quali sono gli affidamenti che questa squadra ha già accettato ma non ha ancora risolto e quella è la sua coda di lavoro quanti affidamenti ho già accettato quindi accettato true e risolto false quello mi dà il carico di lavoro istantaneo in quel momento lì di quella squadra. Se la vado a vedere un momento dopo poi essere cambiata, perché a ha avuto nuove proposte oppure ha terminato la lavorazioni precedenti. passi accettato, confermato risolto sono dei flag che stiamo usando come variabili booleane per ricordarci in qualche modo lo stato di avanzamento della riparazione posso andare bene così un altro modo di rappresentare queste cose non è con dei booleani ma con delle informazioni temporali, dei timestamp giorno data e ora quindi accettato sì, ma sì, ma quando? A che ora? Eh, questo confermato che vuol dire che sei arrivato sul posto e ha iniziato la riparazione? Sì, ok, ma quando? Quindi queste operazioni qua che mi dicono se sono arrivato a un certo punto le posso indicare come booleani, ma spesso le posso anche indicare come data ora, time, timestamp. A che cosa mi serve indicare come data ora? Mi servirà eventualmente, sempre quando vado a fare KPI, a capire quali sono i ritardi, il lead time, il tempo di esecuzione dei lavori, l'utilizzo delle risorse e così via. Perché non solo saprò che quella squadra ha eh, risolto non so, 5 guasti in giornata, ma che la, la risoluzione di quei 5 guasti ha richiesto 2 ore ciascuna, quindi 2x5 ha lavorato 10 ore in quel giorno diverso è solo 5 guasti che hanno impegnato solamente 5 minuti ciascuno allora vuol dire che l'utilizzo della squadra nella giornata è stato basso magari non per colpa loro perché non c'erano segnalazioni ma magari riallocchiamo la squadra in modo diverso okay. ai fini di quanto ci serve, cioè seguire il processo va benissimo sapere se è stato accettato o no se è stato riparato o no eccetera ma ai fini di un'analisi di... Con... Controllo, diciamo, a di livello gestionale e quindi sicuramente se nell'esercizio fosse richieste di KPI, io qui ci avrei messo timestamp o date time, chiamatelo come leggere, il tipo di dato ok? come commento su questa. L'altro commento che mi sento di fare su questa è che io non ho messo e voi non metterete mai qualcosa come operaio conferma affidamento. Il testo, attenzione alle frasi che leggiamo, eh? tramite l'app il soggetto che la squadra conferma il guasto. Il caposquadra, soggetto, riceve una segnalazione egli può decidere di rifiutare la segnalazione. Allora, se vi viene la voglia di mettere una relazione tra caposquadra, operaio e segnalazione con scritto rifiuta la segnalazione, fatemi passare questa voglia, oppure la squadra, squadra integra la descrizione. Allora, queste sono tutte azioni compiute da qualche attore del sistema che hanno come effetto aggiornare le informazioni dell'affidamento. dice sì però è il caposquadra che ha accettato quindi devo mettere una relazione tra l'operaio e l'affidamento che ho scritto accetta, no questa informazione ce l'ho già perché una volta che l'accettato è, è true vuol dire che questo è stato accettato da chi? Eh conosco la squadra, conosco il caposquadra di quella squadra, è lui per forza. Non ho bisogno di una relazione in più che dice chi ha fatto quell'azione o tiene traccia una seconda volta di quell'informazione, okay? quindi cerchiamo sempre di distinguere l'informazione su chi compie le azioni, che sarà preziosa quando faremo il diagramma delle attività, per dire a un certo punto chi deve andare avanti per fare una certa azione, rispetto a qual è l'effetto di questa azione, l'effetto di questa azione è quello di far passare questo affidamento dallo stato di non accettato allo stato di accettato, Mi interessa che sia stato fatto, sì vero o falso? Mi interessa quando è stato fatto, se sì metto un timer o un boolean? Mi interessa chi l'ha fatto? Sì ma lo so già! Perché l'unico che poteva farlo era il caposquadra di quella squadra. Quella singola a cui l'affidamento era stato dato. Quindi non è un'informazione che devo aggiungere, quell'informazione ce l'ho già, anzi a monte devo avere quell'informazione prima di avere la risposta. Perché devo io sapere chi può rispondere, okay. dunque, poi non so, vediamo se ci manca altro: tutti questi messaggi al cittadino inviati non, non compaiono da nessuna parte. Saranno i messaggi fissi in cui, alla fine, dici a talora, ho riparato il il semaforo tal dei tali, non mi sembra neanche il caso di indicare qua, dentro l'affidamento, delle, delle, delle, delle ulteriori variabili che mi dicano messaggio inviato, messaggio non inviato. Cioè quando lo invio lo invio contestualmente. Nel momento stesso in cui la squadra accetta, mando il messaggio accettato. Non ci sarà mai il caso in cui io so che il guasto è confermato ma non lo dico ancora al cittadino perché non? Perché? Quindi questa variabile in realtà una doppia valenza. Il guardo è stato confermato e il cittadino è stato avvisato, lo faccio insieme le due cose. Qui non mi serve separarlo. Quindi tutte queste parti qua sul cittadino non mi danno nessuna richiesta in più per quanto riguarda il diagramma delle classi. Il discorso dei premi, vabbè questo è facile perché lavora tutto su questa relazione qui utente quante segnalazioni ha fatto in un determinato trimestre, ecco magari una cosa che manca mi sono accorto adesso, se lavoriamo sul trimestre è la data della segnalazione, quindi la segnalazione è stata fatta quando? In una certa data. Se non avessimo messo la classe utente separata ma avessimo tenuto le mail di telefono in questa classe, vuol dire che alla fine del trimestre il sistema informativo dovrebbe fare un pochino di lavoro in più, no, farà una query per dire quali sono i numeri di telefono diversi tra di loro che sono stati utilizzati e qual è quello che è più frequente. Quindi anziché il lavoro di diciamo così, il riconoscimento dell'utente lo possiamo fare se abbiamo questa classe di volta in volta man mano che arrivano le segnalazioni. Se non abbiamo voglia di creare questa classe lo faremo a fine trimestre in cui faremo un po' di analisi però le informazioni sono le stesse quindi non e la data in ogni caso sta nell'assegnazione non nell'utente ok salviamo questo file chiamiamolo esame eh, semafori e questo per quanto riguarda, direi, il diagramma delle classi e tutto cominciamo a pensare al diagramma delle attività ah no, scusate, l'ultima cosa che volevo dire queste due classi le ho progettate come separate, in realtà hanno una reazione che è praticamente uno a uno, quindi si sarebbe potuto anche fare una classe unica, segnalazione, che aveva a questo punto una serie di attributi che venivano riempiti nella fase di segnalazione iniziale da parte del cittadino e una serie di altri attributi che inizialmente erano opzionali, vuoti e che si sarebbero riempiti via via nel nostro di avanzamento okay? mi pare più chiaro così separate queste due fasi però dal punto di vista della rappresentazione dell'informazione visto che c'è un 1-1 possiamo anche condensare in una tabella unica, in una classe unica con la cortezza che visto che questa carta di unità è 0-1 tutti questi attributi dobbiamo ricordarci che sono facoltativi, ma già lo sono qua, eh? perché io l'intervento effettuato string non ce l'ho fino a quando l'intervento non sarà stato concluso, risolto, questa informazione, quindi è un posto che ho per l'informazione, questa informazione non arriva nel momento in cui creo l'affidamento, arriverà solo qualche ora dopo. Sì. e c'è quel lasso di tempo allora, noi qua riusciamo a sapere se la squadra è stata affidata proposta, quindi abbiamo creato un affidamento e nel momento in cui lo creiamo per noi è un affidamento non accettato poi, prima o poi il eh, capo squadra risponderà presumiamo sì se ho capito bene la domanda è ma io come faccio a sapere se il capo squadra ha ricevuto la richiesta? e non lo so non lo so perché io ho mandato cioè per carità o oh, facciamo un meccanismo alla whatsapp con la spunta blu no? in cui l'applicazione che gira sul, sul dispositivo del, del caposquadra informa il sistema informativo dicendo ok il messaggio è stato ricevuto il messaggio è stato visualizzato eccetera allora in questo caso potrei aggiungere questa informazione giusta ma altrimenti ho un'applicazione che è il sistema informativo centrale che manda all'app una notifica, un'informazione del tipo c'è una nuova segnalazione ma magari in quel momento il caposquadra è annegato così nei cavi perché sta cercando di cambiare un, un, un, un, un, un, un, un, un connettore dentro un combino e di sicuro in quel momento non lo sta prendendo l'applicazione quindi è normale che lui magari la andrà a vedere un secondo momento mi interessa dal punto di vista di del gestore del processo sapere distante in cui l'ha vista o mi interessa sapere se ha risposto o no Ma se mi interessasse devo complicare il sistema informativo per gestire anche questa parte e poi nel diagramma del processo dovrò fare vedere questi scambi di informazioni altrimenti per ora ho un'informazione molto semplice il sistema manda all'applicazione l'informazione che c'è un nuovo filamento e l'applicazione dirà al sistema il caposquadra accettato e il capo squadra non accettato. Cosa succede nel frattempo? È una questione all interna all'applicazione. dimmi Sì. Sì, esatto. Allora io cosa faccio? Eh, lascio accettato falso e cambio la squadra incaricata. Affidamento, incarico squadra 1, accettato o falso. Il capo squadra della squadra 1 mi dice rifiuto. Io sistema informativo ricevo questa informazione, rifiuto, poi lo faremo nel diagramma delle attività, e allora che cosa faccio? Allora scelgo un'altra squadra. L'affidamento rimane lo stesso. Se ti senti più tranquilla dal punto di vista etico, lo cancelli e ne crei un altro che contiene sempre le stesse informazioni, cioè accettato o falso. Però, capire, allora, questa cardinalità qui o qui, a seconda di dove la vogliamo vedere, ti serve maggiore di 1 solamente se ti vuoi ricordare degli affidamenti che sono stati rifiutati. Okay? Allora, in quel caso, ti servono tutti, perché un, allora a questo punto aggiungerei anche un campo qua del tipo accettato sì no, rifiutato sì no, perché a quel punto avrei tre condizioni. Non so ancora, ha detto sì, ha detto no. E quindi mi serviranno le due variabili In questo caso, il, quando dice no, butto via tutto e provo, faccio un altro tentativo con un'altra squadra. Prego. Allora, abbiamo ancora 5 minuti per iniziare, se non ci sono altre domande sul diagramma delle classi, il um, diagramma delle attività. E innanzitutto ci possiamo cominciare a chiedere chi sono gli attori principali e quanti processi faremo. Chi sono gli attori di questo sistema? Chi lavora sul sistema? Innanzitutto questo sistema è fatto di due parti. Il sistema centrale, diciamo così, basato sull'interfaccia web e l'app che ha in mano la squadra sul campo sul sistema centrale lavorano i cittadini che fanno le segnalazioni e l'ufficio manutenzione in fasi diverse mentre invece sull'applicazione mobile lavora solamente il capo squadra quando qui dice una squadra si cerca sul posto non è la squadra, sarà ovviamente il caposquadra che conferma il guasto tramite l'app poi volendo c'è un altro attore del sistema informativo centrale che è questo ufficio promozione immagine che trimestralmente si sveglia non ha fatto niente per tre mesi si sveglia e ci andiamo a vedere chi dare il credito no? però questo, sicuramente questa parte è un processo a parte perché è una tempistica data dal calendario e che non c'entra nulla con la tempistica delle segnalazioni e delle riparazioni. Quindi, un sistema centrale che io mi posso immaginare modellato attraverso un processo per promozioni in immagine sotto, va bene, e uno o due processi per gestire il flusso delle riparazioni. Potrebbe essere un processo per la segnalazione, quello gestito dall'utente, e un processo per l'incarico, no? che è quello gestito dal, dall'ufficio, ma in realtà potrebbe essere un processo solo, perché alla fine la segnalazione si trasforma in un incarico semplicemente sequenzialmente, a questo punto dipende è la, diciamo così, una scelta puramente grafica preferisco farlo su un diagramma unico più lungo oppure due diagrammi separati sapendo che quando finisce il primo inizia il secondo, il token è la prosecuzione il token di partenza è la segnalazione che poi eventualmente diventa un incarico in qualche modo a livello di processo posso fare la stessa cosa che ho fatto qui a livello di classe per comodità mia le ho fatte separate anche se so che c'è una relazione 1-1 tra le degli e gli affidamenti e quindi anche tra un token che gestisce la segnazione e un token che gestisca la riparazione. Quindi per mia facilità di disegno sceglierò di farne due, uno per la parte del cittadino e l'altro per la parte della, della squadra. Sostanzialmente. E poi ci sarà almeno un processo, direi uno, per quanto riguarda il lavoro che deve fare il caposquadra sull'app Quello è un processo separato, ma cose separate. E poi ovviamente interagirà col, col processo di riparazione, col sistema centrale, perché si devono scambiare informazioni. Così vediamo questo scambio di informazioni. Quindi, cominciando a creare questi diagrammi, io creerei un diagramma di attività che posso chiamare segnalazione. in cui facciamo zoom lane così magari dove sono già questi qua sicuramente ho il cittadino come attore e eventualmente ho il sistema forse, vediamo poi lo scopriremo ma di sicuro è un'attività svolta dal cittadino poi un secondo Diagramma dell'attività che posso chiamare gestione guasto, gestione intervento, se di più, che coinvolgerà l'ufficio, come si chiamava, l ufficio di manutenzione e sicuramente il sistema. avrò un altro processo che è il eh, caposquadra quindi relativo siamo app del caposquadra dove l'attore primario ovviamente è caposquadra poi vediamo se sarà anche sistema o no lo metto poi se non ci saranno attività svolte lì dentro lo cancelliamo quindi noi immaginiamo che parta un token qui dal cittadino che fa la segnalazione questa segnalazione quando è completa va a buon fine passa all'ufficio manutenzione il quale cerca in qualche modo di segnare una squadra ovviamente per farlo dovrà comunicare col caposquadra attraverso la sua app mandando dei segnali quando lui accetta torna indietro l'intervento va avanti alla fine il si conclude e poi ci sarà, come dicevamo, il diagramma attività sulla premi trimestrali, che è un diagramma di attività molto più semplice, gestito dall'ufficio promozione e dal sistema. Okay. E giovedì cominciamo a riempire queste attività. Domani c'è la volatoria.